oggi parliamo di poste italiane quindi di una società che non si occupa solo ed esclusivamente di spedizioni ma di una società molto attiva anche dal punto di vista dell'attività finanziaria quindi andiamo con ordine alla nostra analisi fondamentale parliamo in ordine appunto di capitalizzazione di ricavi e di utili la prima è pari a circa 14 miliardi di euro i secondi sono pari a circa 30 miliardi di euro e i terzi sono pari a circa 1,20 miliardi di euro ma la cosa importante è andare a vedere la differenza rispetto al 2019 infatti per quanto riguarda i ricavi abbiamo un calo pari a circa l'8 e addirittura abbiamo un calo pari a circa il 10 per quanto riguarda gli utili. Questo però è sicuramente dovuto anche alla situazione pandemica che abbiamo vissuto in tutto il corso del 2020 e quindi non solo ed esclusivamente alla società. Poi procedendo nella nostra analisi andiamo a parlare dell'earning per share e del price earning. Il primo è pari a 0,93, il secondo invece è pari a 11,71. La cosa importante da guardare è che probabilmente questa non è una società sopravvalutata. Uno perché il price earning non è elevatissimo. Due perché abbiamo una capitalizzazione molto inferiore rispetto ai ricavi. Questo vuol dire che questa società non la stiamo comunque pagando tantissimo a livello di valore delle azioni. Quindi può essere interessante per il lungo termine che potrebbe prendere valore nel tempo. Poi arriviamo al margine di profitto. Margine di profitto con valore fondamentale perché ci dice quanto dei ricavi viene convertito in utile e imposte italiane pari a circa il 4%. Quindi non è un valore elevatissimo, però vuol dire che comunque una piccola parte di ricavi si riesce a convertire in utile. Tuttavia, la cosa molto interessante che mi è saltata all'occhio è che, per quanto riguarda il payout ratio, abbiamo un valore pari a 52,02%. Questo vuol dire che circa metà dell'utile va reinvestito nella società e l'altra metà va in dividendi, quindi va a remunerare gli azionisti. Questo può essere interessante per due motivi. Il primo è che, comunque, sia per investitori di lungo periodo interessati, quindi, ai dividendi può essere interessante in quanto il ritorno è abbastanza buono e al contempo è interessante anche dal punto di vista della società, perché comunque il 48% circa, quindi la metà più o meno, rimane in azienda, rimane nelle riserve, rimane pronta ad essere investita nella crescita aziendale. Ora arriviamo a due dati che ritengo molto interessanti, soprattutto in questo caso, e sono il ROE e il ROA. Il ROE infatti è pari al 11,38%, mentre invece il ROA è pari allo 0,44%. Questo può significare che l'indebitamento pesa molto su questa società, tanto vero che il ROE è positivo, questo vuol dire che l'azienda riesce a creare comunque del valore e riesce a creare quindi ricchezza, ma il ROA che comprende anche il peso dell'indebitamento è molto basso, questo vuol dire che sulla redditività indebitamento incide molto tanto è vero che se andiamo a vedere i debiti totali della società sono molto elevati se confrontati con i ricavi infatti abbiamo debiti pari a 98,23 miliardi mentre invece i ricavi sono pari a circa 30 miliardi quindi i debiti superano circa di tre volte l'ammontare dei ricavi questo può significare che per il lungo termine potrebbe essere problematico perché una società che ha un indebitamento così pesante e lo si vince anche da roa ecco che potremmo avere dei problemi in futuro quindi questo è un qualcosa che io terrei molto molto sotto controllo quindi facendo un riepilogo e ricordando che non sono un consulente finanziario quindi ogni mia opinione è da intendere esclusivamente come tale ecco che questa è una società quindi poste italiane nella quale io credo che non investirei sinceramente ma al contempo può essere interessante per persone interessate o meglio per investitori che desiderano il ritorno di dividendi quindi nel lungo termine i dividendi Possono essere molto molto allettanti, anche perché non abbiamo un valore di più treccio pari all'80-90%, abbiamo un valore di più treccio pari circa il 50%. Questo vuol dire che nel tempo potrebbe aumentare e potrebbe quindi aumentare di conseguenza anche il valore dei dividendi, nel senso che la società potrebbe dare più soldi, più utili agli azionisti. Tuttavia, per quanto riguarda un investimento anche di capital gain, diciamo, non credo sia troppo l'ideale per due motivi. Uno perché la reputazione della società comunque non è che sia propriamente fantastica. Due perché l'indebitamento pesa davvero tanto su questa società e quindi io non so se mi prenderei il rischio di investire in un qualcosa che ha un indebitamento così elevato, ma al contempo ricordo che è interessante per i dividendi quindi ogni investitore dovrà tirare, tirarsi due somme e capire quale interesse vuole perseguire e quindi cosa fare di conseguenza con questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile e che sia stato interessante io in ogni caso vi ringrazio e vi chiederei un like nel caso il video vi sia piaciuto vi chiederei di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per non perdere nessun nuovo video io vi auguro un buon proseguimento vi ringrazio ancora ciao a tutti